ci porterà in Sardegna. Siamo appena partiti, infatti non siamo a Genova, non siamo in Infuria, ma siamo in dopo, dopo, dopo, dopo stanno le nostra casa di vacanza. Dopo andiamo nella nostra casa di vacanza. Tra, tra un mese e poi andiamo anche a mare. Potremmo. Tra un mese, tra un giorno amore. O tra un giorno. Eh sì. Va bene ragazzi, allora ci vediamo poi sulla nave Va. e vi facciamo vedere la nostra cabina. Ciao a dopo. ciao ciao ciao ciao ciao tutti, stiamo ciao il gelato e siamo appena arrivati al ciao ciao ciao ciao ciao minuti, quante ore? Un'oretta e mezza. Poi dopo andiamo in nave e andiamo le queste vacanza. Eh già, è così. bella! Cosa stai mangiando, amore? Il gelato. Adesso il maccolato non si vede più il cioccolato, però non mettono ancora. Il gelato del McDonald's, Vane? Sì. Oh, è buono, vero? Mm. Solo che papà e Gagne, mio padre e mio fratello, stanno mangiando il McDonald's, ma secondo me c'è buono il gelato, veramente? È vero. Mamma? Certo. Poi adesso è ora di Puoi merenda. Piacere, noi stiamo facendo merenda, vero? Sì, per noi... Loro mangiano sempre invece. I dobbiamo, credo, entrare alle 6. 6 e a 7 ci fanno imbarcare. Sì. Mm? Poi andiamo in nave e se non vogliamo mangiamo la crepa nave. Oh. Sì. Vuoi la crepa alla nutella della nave? Sì. Hai eh? no, so. no, sporcato, adesso puliamo Senti sì, da piccola. Anche quando eravamo. Non so, in macchina io voglio che crear la Nutella quando vado in nave Subito. Quando entro subito che appare la Nutella. Ci vediamo dopo? Sulla cabina? Sì! Ci vediamo dopo Ciao. nella cabina, non sulla cabina. Ciao! Ciao sì, la cabina! Supra la cabina? Ciao. Sì, infatti. Ciao! Ciao! 6, 2, 3, 4! Qual è la cabina? 6, 2, 3, 4! Allora, sei no, e dietro! No! Non lo so! Guarda ragazzi che appena troviamo. <ride> appena troviamo la cabina ve la facciamo vedere. Sì. Ci vediamo tra pochi minuti. Vieni, Vane! Vai, vai! <ride> Guardate che bella cabina che abbiamo con quattro letti di cui due sono ancora chiusi, questo e questo e poi abbiamo il letto matrimoniale che si è già appropriato il signor Daniel ma che presto si alzerà per darlo a me e quest'altro letto dove c'è già su Vanessina. Adesso aspettiamo che arriva Anastasia col papà, va bene? E poi qui abbiamo vabbè, le nostre valigette, il bagno, vediamo un po' com'è il bagno. Vediamo un po', oh, come tutti gli altri bambini. Ci vediamo dopo. Ragazzi, dopo mangio le crêpe in insieme a voi. <ride> ciao! Ciao! Ciao ciao. Buongiorno, sei arrivata? Sì. Ma guardate che meraviglia questo vlog! Abbiamo uno blog grandissimo sì. no, dove si ce vede tutto. La... C'è un'altra nozza cameretta Che ha le cali Eh sì un'altra Abbiamo ormai, la suite Ormai Ormai forse Non ci possiamo andare Ma Un giorno Forse quando, quando andiamo a casa Un altro giorno Quando siamo a casa Andiamo quella Andiamo là oh, Ma come mai tutte queste camerette abbiamo? <ride> siamo in tanti? No, no! no! Aspetta, chi, chi è che dorme qua? Papà lì dove c'è papà fa a scendere poi? eh scende fa un saltino oh. no no non fa un saltino metto c'è la scaletta metto la gamba no, perché lui certo. è, è grande certo, no, eh certo amore Ci no, torniamo qua io e te quando ci hanno messo si il si letto matrimoniale, matrimoniale sembra lo sì, sapessero lei... sì però chi è che sì. là? eh qua Vanessa. ah io dormo dove c'è Daniel tu con Daniel? no, no dove? ah tu dormi lì? ciao no, Sotto c'è gente, è vero, vale sì, no. Ci vediamo dopo quando andiamo a mangiare la crepe sì, eh, la Se la mangiamo qua. Cosa c'è? Un cassetto Possiamo mettere tutto quello che vogliamo anche qua Mamma, che casino Adesso vai a lavarti le manine, bella Ok, prima, wow. il letto uh, C'è il ghiaccio fuori Sì, veramente Guardate che bella la nave che abbiamo di fronte con Superman Speriamo che stasera ci Superman. sono i personaggi, eh Sì, Poi... è un oblò per guardare fuori una finestra ciao ok salutiamo Ani dai saluta no no no che ti cade addosso saluta Ciao ci vediamo dopo vai oh ci siamo brava brava andiamo a fare l'aperitivo No, non chiudere! <ride> Chiudi fuori tutta la gente! Buonasera! E io? Ma la filtrante è facile, non è una nuova... No, non è una adesso guardiamo la partita e poi andiamo a dormire ok? Sì, adesso noi dobbiamo andare a dormire domani Ani dove andiamo? in vacanza eh ma dove? in Sardegna ci svegliamo sì. facciamo colazione cosa mangiamo? la indovinate scrivetelo nei commenti oh, Hanno bussato. Bussato. Ah! Domani, amore, ci siamo svegliati. È una brutta tossina. Amore, buongiorno. Buongiorno, bambine, siamo arrivate in Sardegna. Avete dormito bene? Sì, si, contenta, Vanessina. Sì, siamo fuori. Che aspettiamo che il papà scenda con la macchina. esatto però togliamo un po' il ciuccio amore oggi è a... il 16 giugno stiamo ecco. andando la nostra vacanza sì allora ci vediamo dopo quando arriviamo a casa ciao, ciao. ciao. a dopo ciao, ciao.